benvenute nel video delle scoperte del mese due premesse intanto che sto testando questo rossetto e se la durata mi piace sarà sicuramente uno di quelli che ricorderò per voi da mettere come premio quindi fatemi sapere se vi piace e perché come premio se non sapete di cosa parlo andate alla fine del video per saperlo quindi vi ricordo come sempre di essere iscritti e di lasciare un commentino Altra premessa velocissima, da questo mese ho pensato che invece di tre prodotti ne faccio cinque, così vi tengo compagnia per un pochino più di tempo e intanto riesco a mostrarvi qualche altro prodotto in più, perché sapete che le ditte me ne mandano sempre talmente tanti che ne provo tantissimi, oltretutto tanti li compro anch'io, quindi davvero ne ho sempre tantissimi e mi piace parlarne con voi, però voglio stringere per non fare un video troppo lungo, quindi cinque prodotti da questo mese. Il primo di cui vi parlo sicuramente è questa crema per le mani del, di Tiger. Incredibile, ho trovato una crema mani da Tiger. Ho guardato il prezzo, è un 30 ml e normalmente il prezzo sarebbe di 3 euro, quindi abbastanza cara per un 30 ml. Ma io l'ho trovata tra i codici in promozione a 1 euro e ho voluto provarla. Allora, intanto la crema è questa quindi quelle classiche da borsetta da 30 ml, poi è, è alla menta, io ho trovato solo questa versione, non so se ne hanno fatte altre, dice crema mani, ok, è un Made in Italy, mm, guardando l'inci ha un po' di roba che non è proprio il massimo, come... la paraffina è ad esempio, però comunque ne ho trovate anche di peggio. Ricordiamoci che è una crema che in promozione costa un euro. Sinceramente ne ho trovate di più care con un inci peggiore. quindi mm. Comunque, cosa a dire di questa crema? È fluida, leggera, si stende molto velocemente, assorbe molto velocemente, ma ha un potere idratante basso. Ottima da applicare più volte durante il giorno oppure da tenere in borsa da usare durante il giorno però ha un potere idratante basso quindi magari per la sera o se avete le mani molto screpolate preferitene altre. Oltretutto è alla menta e ha un profumo di menta ma proprio menta eh, che però persiste poco sulle mani. Diciamo che mi ricorda molto e avete presente le Vigorsol? Ma quelle... No, non le Vigorsol le Brooklyn, le, le gomme da de masticare della Brooklyn, quelle in strisce che vanno scartate. Ecco, le Brooklyn, identico, sapo eh, sapore, odore identico, Il sapore non lo so, non l'ho provata da mangiare. Odore, però, il profumo è lo stesso. A un euro sì, ci sta, a tre euro è un po' troppo. Eh, però, se le trovate in promozione, dateci un'occhiata. Noi andiamo avanti con il secondo prodotto. Ed è questo bagno doccia della Bottega Verde nella versione al cocco, e questa è una mini taglia da 50 ml ma ho segnato i prezzi perché 50 ml viene 1,99 euro con le promozioni periodiche, scusate un secondo. Io devo imparare a non tenere attaccata la videocamera esterna quando faccio i video perché sono sempre lì a controllare cosa succede e qui le cose ne succedono davvero tante, non sembra ma davvero tante. Comunque vi ho detto 50 ml con le promozioni le trovate in negozio in vari periodi oppure online ad esempio con gli outlet che ci sono periodicamente se no la confezione grande da 400 ml viene 7,99€ e comunque sono i prezzi punto verde quindi non sono mai scontabili comunque la confezione è questa e cosa dire di questo bagno doccia? intanto che è a mio avviso perfetto per il periodo estivo perché il cocco è cocco e fa subito estate ma oltretutto aspettate, si sì, esatto c'è proprio di cocco Cocco, che comunque ha una nota dolce quindi potrebbe andare bene in qualunque stagione ma ho trovato che eh, è adatto per le docce soprattutto frequenti perché eh, fa una schiuma delicata, leggera, che non è troppo soffice ecco proprio una, una schiuma apposta per fare una doccia veloce eh, si rimuove facilmente, lascia la pelle pulita, non la secca mh, la trovo adatta per i lavaggi frequenti se non per il periodo estivo, perché è molto limitato, per la palestra, ecco. In questo caso, oh sì, anche quel eh, odore che ti coccola un attimo e intanto dà una nota che ti avvolge e pulisce bene, ma non fa una grande schiuma, però mi è piaciuto. E io direi che in questo caso andiamo avanti con il terzo prodotto. E vi voglio parlare di questa, che è la Mousse Corpo della Nivea. Questo è la Mousse Corpo, dice 48 ore, nutriente, assorbimento ultra rapido, eh, siero ad e intensa, con olio di mandorla, per la pelle secca e molto secca. Allora, la confezione è un 200 ml, esatto, e ho guardato il prezzo da Tigotà, viene 4,48 euro. Dunque, eh, questo sì, è un prodotto che mi avevano inviato, ma ho completamente finito. E come si presenta? Così. Qui si schiaccia ed esce una, una leggera mousse che va a idratare il corpo. Allora, io l'ho utilizzata soprattutto... Ah, prima me, agitatela bene, se no esce solo aria e non la mousse, ovviamente. L'ho provata soprattutto dopo la doccia e ho trovato che questa mousse si stende bene, cioè è corposa e si va a stendere bene sul corpo, quindi tranquillamente un bel massaggio anche. Non applicatene troppo per volta perché risulta ricca sulla pelle è un po' oleosa ma assorbe abbastanza velocemente quindi effettivamente è adatta per la pelle secca allora pelle molto secca eh, non lo so perché è idratante sì ma credo che una crema bella ricca sia molto più idratante quindi per la pelle secca oppure per il periodo invernale oppure dopo la doccia una coccola che sì ci sta Ovviamente eh, non usatela in estate a meno che non avete la pelle davvero molto secca perché è corposa, è inutile, è corposa. Olio di mandorle, effettivamente, sì, sa un po' di mandorla, ma poco, ricorda poco la mandorla, però è leggermente persistente sulla pelle, leggermente persistente. Ok. Alla fine è un prodotto che mi hanno mandato, è inutile che dico sì, no, sì, mi è piaciuto pelle secca in inverno oppure molto secca in estate, perché è una mousse corposa. E cosa che volevo dirvi, perché è giusto dirvelo, io la Nivea, i prodotti della Nivea li ho snobbati per anni, prima li prendevo, li, li prendevo io e li ho usati per tanti anni, poi ho smesso di usarli quando c'è stato un attimo, anni anni fa, quando hanno iniziato ad esserci più prodotti disponibili anche nella grande distribuzione, perché questo è un marchio che ha un Inci, lo sappiamo. Hanno rifatto le formulazioni, quindi l'Inci è un pochino migliore, ma devo dire che continuo a guardare e tra gli ingredienti c'è sempre la paraffina liquida, e, tornando un attimo veloce... C'è il dimeticone, quindi ecco, sto guardando le stelline, ha ah, tre stelline su cinque dal biodizionario. quindi ha riformulato eh, la composizione dei suoi prodotti ed è migliorata, ma non è ancora il massimo, però adesso eh, si sì, equivale a tantissimi altri prodotti da grande distribuzione, quando prima era davvero pessima, quindi pollice in su perché ha migliorato, ma Nivea ho fiducia in te e puoi ancora migliorare e noi intanto andiamo avanti con il quarto prodotto e il quarto ecco questo sì che è davvero un prodotto di cui mi interessa scusate qui volano peli allora vi parlo di questo prodotto della Equilibra aloe protezione naturale sarebbe un latte dopo sole ehm, con il 40% di aloe vera poi con olio di carota, vitamina E, dice di essere idratante, senza parabeni e siliconi, complesso idratante naturale, ok, allora, eh, la confezione, questa che ho io, è un 75 ml, ma ve la mostro, questa qui, ok, 75 ml, ma ho guardato, da qualche parte ci deve essere, ecco, eh, ho guardato perché sto guardando cosa ho scritto, 150 ml viene euro da Tigotà, quindi controllo sempre nei negozi. E cosa dire? Ecco, questo sì che è un prodotto per il corpo che mi è piaciuto, perché intanto parliamo dell'equilibra, Made in Italy, certificazioni bio e tutte quelle che volete, senza parabeni, senza petrolati, senza siliconi, delicatamente profumato. Con latte di mandorla e vitamina e quindi potrei andare avanti ore a elogiarla comunque guardiamo il prodotto intanto è una crema dice di essere un dopo sole ok io non stando al sole oppure non servendomi come dopo sole l'ho provata come crema idatante e mi è piaciuta tanto è una crema fluida si stende benissimo non lascia scia bianca si assorbe molto velocemente ma lascia la pelle bella idratata bella bella anche dopo la doccia la senti subito più idratata più morbida super super funzionale oltretutto ci si può vestire subito dopo perché assorbe davvero velocemente comunque avendo l'aloe dentro e guardando l'inci si sì, è davvero l'aloe ai primi posti la trovo davvero ottima come dicono loro giustamente anche come dopo sole perché va a lenire la pelle, il profumo perché a voi interessa anche questo è fresco, e ricorda molto il dopo sole effettivamente, se non mi schiacciavo il dito dentro il tappo magari era meglio, Aia! comunque sia eh, mi è piaciuta, mi è piaciuta sia come crema idratante sì. sia come dopo sole è valido quindi volete un prodotto valido, da grande distribuzione, perché avete visto che la trovo da tigota buona, come Inci, andate sull'equilibrio, che non vi sbagliate mai. Ultimo prodotto per questo mese, ed è questo. Dunque, questo è, lo so, incredibile, ma è il balsamo labbra eh, del labellino, questo azzurro che dovrebbe essere alla menta. Lip balm, ok, che si apre così, e io ho completamente finito ok ma adesso ve ne parlo allora intanto la confezione è un 7 grammi e il prezzo è di 4 euro e 99 da Tigotà e la confezione è questa qui ok allora è carino. È carino, è sfizioso, è puccioso e tutto quello che volete. si sì, mi è piaciuto da provare. Allora, devo essere sincera, io la Labello l'ho accantonata tanti anni fa per via dell'inci che era proprio eh, tremendo. E adesso hanno riformulato adesso, da un po' di tempo e la Labello ha riformulato tutti i prodotti e devo dire che l'inci è un po migliorato perché non ha più farafina non ha più silicone quindi è un prodotto che diamo sulle labbra quindi che magari eh, con la lingua con i denti andiamo anche ad ingerire meno schifezze ha meglio è è migliorato ma non esageratamente perché comunque trovo sempre la cera microcristallina e troviamo ancora delle cose comunque adesso è più in linea con i balsamo labbra da grande distribuzione, quando prima era davvero tremendo. Adesso più o meno è in linea. Cosa dire di questo prodotto? Allora, la confezione è la cosa più... Scusate, proviamo ad abbassare la luce, telecomando? Torniamo alla luce, telecomando... Ok, allora è la cosa più sfiziosa di questo mondo, è bella anche da tenere sopra il mobiletto, vi ho fatto delle clip perché è completamente finita come avete visto, e ok, ha un eh, odore di menta leggero, ma eh, sentite sulle labbra quando l'applicate sentite un po' il fresco della menta, ma non ha mm, odore, non ha sapore, non ha niente, e cosa dire, lati positivi, si stende bene, non appiccica, non lucida ed è non va sui bordi, ok? Lati negativi, potere idratante, basso, ma basso, basso. Quindi dovete andarlo ad applicare tantissime volte, anche perché non è di quelli che va a idratare. Ti lascia quel film sulle labbra protettivo, ma appena sparisce, sentite, bisogna andarlo a applicare di nuovo. Altra cosa negativa, che però è una cosa che... Questa è la copia esatta, del famosissimo EOS, il balsamo labbra, quello in barattolino, ed effettivamente anche in quello che costa tantissimo, l'EOS, ho riscontrato lo stesso difetto, che cos'è? Lo vedete meglio dalle foto del prodotto intero, ma che, penso che, che vedere, ecco, che qui c'è la eh, ghiera in plastica e sotto c'è tantissimo prodotto, cioè è quasi tutto sotto, ecco. È tutto dentro e quindi considerate che la dimensione è questa quindi c'è tanto prodotto dentro che sinceramente non si estrae. Quindi, almeno che non andate a togliere tagliandola tutta questa parte in plastica e poi andate a usarlo con il dito con un pennello, che non è proprio molto igienico e non sapete come usare il prodotto. Io lo usa al fine l'ho prelevato ogni volta e poi lo applicavo ogni volta quindi con la spatolina lo andavo a prelevare dai buchini e poi lo applicavo perché volevo assolutamente finirlo e non mi piacciono gli sprechi però tutto quello che volete ma particità no è però vero che è la, è la copia è ispirato all'EOS e stesso problema che dà anche l'EOS che è l'originale quindi eh, non è che è un problema della bellina ma è un problema di quelli formulati in questo modo anche se ne ho visti alcuni che costano molto meno e che hanno un'idea di packaging migliore ma questo ve ne parlerò un'altra volta e con questo abbiamo finito i 5 prodotti eh, scoperti del mese di questo mese, ma dai quindi siamo arrivati a eh, sì, diciamo che posso farcela 5, eh, 5 prodotti vi tengo con di compagnia e ve ne parlo un po' di più, quindi adesso basta, nei commenti qui sotto ci detto se avete provato comunque questi prodotti, cosa ho detto? Se avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi siete trovate, se qualcuno vi ha ispirato, se vi sono stata utile e come sempre vi do appuntamento alla prossima recensione, ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao!